allora presentiamo il caso mi sentite è un paziente che ha impiantato nel 2005 una protesi idraulica ams e si era trovato molto molto bene con con la protesi diciamo che a distanza di 12 anni perché 2017 a distanza di 12 anni in seguito, credo, a un intervento chirurgico, a una circoncisione, non so, fatto sta che questa protesi è stata danneggiata e non funziona più. Allora, qui ci sono, da un punto di vista tecnico, degli aspetti che ogni volta che ci siamo visti ho sottolineato un pochino. Questi tubi qua, con l'accesso penoscrotale, è inevitabile che i tubi siano più superficiali. Tant'è vero che noi andremo a fare un espianto infrapubbico per cercare poi di nascondere i tubi, quindi di avere un effetto estetico migliore, vedete i tubi qua, la pompa, e ovviamente per eh, avere meno rischi di infezione, perché questo essendo un reintervento, eh, un paziente diabetico può avere comunque delle complicanze e dei rischi di infezioni maggiori rispetto al normale. Ci cioè andiamo a fare l'incisione infrapubica. Lama del... elettrico. Ma non serve che Okay, lascia, sì. lascia. ok adesso per via smussa cerchiamo di andare a trovare ovviamente qui abbiamo tutta cicatrice da questa parte ci andiamo a trovare lo spazio per isolare i corpi cavernosi sempre con il dito aspetta lama eh, elettrico scusami ce la portiamo subito, ce la esteriorizziamo e ce la portiamo subito su facendo, questa, facendo una contropressione con il dito e cercando di esporla più possibile dall'incisione che abbiamo fatto sì, metti il nastrino e poi dammi l'elettrico io già la vedo qui un altro, un altro qua metti lo pavolo. No, no, non serve, non serve. Dammi un po' la forbice. Ovviamente c'è una capsula. Dammi ancora l'elettrico. Dammi un po'. ecco così. Bravo, metti un altro nastrino. Metti un altro nastrino. No, non altro nastrino, dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Non lo la chiappa dentro, che la incido. Ok. La vedete? Andiamo a tagliare con il, con il bisturi elettrico. Dammi un po' una pinza per acchiappare, una pinza anelli. Ok, ancora l'elettrico. Metteme Bene. Ok, la pompa già ce la, siamo, ce la siamo repertata. Allora, il problema non funziona, la protesi, perché c'è questo, questo danno, nel senso che è rotta qui la connessione. Vedete come il tubo sia, eh, sia lesionato. Ci siamo? Lo vedete? Bene. Ok, adesso seguiamo la via del, del raccordo per andare a cercare, tienimi, okay. dammi l'elettrico, diciamo sulla linea, sulla guida dei, dei raccordi di connessione andiamo a liberare tutto il sistema idraulico. Ok, aspetta. Vediamo il pallone, cerchiamo di raggiungere il reservoir. Sì. Sì. No, a parte che il modello è un modello vecchio di, di protesi, ma non è possibile cambiare solo la pompa perché... Mi devi dilata bene, dai. qui la capsula, allora il tubo sta qua, dammi un po' l'elettrico ancora, seguendo la, la, li, la guida dei tubi, dammi un po' una Kelly qualcosa per tenere, queste me devi levare, ok, di là da bene, scusami al perché.. Nel 2005, 2005. Sì. l'ha impiantata al Policlinico, all'Umberto I. Ci seguiamo bene la guida dei tubi. Te puoi sconsare, non vedo lì che si vede. Ma sta, non stai dentro però con la, con la camera, quindi non si vede qua, A parte la luce, devi mettere meglio. Devi entrare sopra, se no non si vede, si vede da lontano. Carla, meglio la luce se tu scrivi. Cerchiamo la cuspide, che mi sembra di sentirla, però dobbiamo mettere gli americani, se no qui non ci arriviamo bene, eh? Intanto non anda troppo mediato se eh no. Sennò... Si dammi un, altro. un altro. americano. Sì. Grazie, ok, dammi ancora elettrico. No, chiamo proprio? Ecco qua già vedo il raccordo. Bisogna entrare dentro però qua, no non vedo. Ecco. Così, vedo? Mi devi tirare giù in modo che io seguo l'acqua la cosa. Aspetta. Così qua, vedi? Quel no, stai a tirare troppo un po' ma si meglio dammi un po' la forbice sì sì però bisogna dammi un po' scusami la, la, la, la no il um, questo così in modo che io riesco a vedere. Aspetta, tieni, tieni. Sì, sono un po' di corridori qua. Uno qua, un altro qua. Dammi un altro qua. Ok, adesso vedo bene. dammi la forbice ok si comincia a apprezzare la cuspi, ancora dall'elettrico forbice eccolo qua anello allora, aspetta, non perdiamo. Comunque ecco, questo è il reservoir, siamo riusciti a, a liberarlo. Vediamo subito se troviamo lo spazio per posizionare il nuovo reservoir. Lo spazio, c'è un po' di cicatrice, però lo spazio l'ho trovato con il dito levami questo scusa ma il pallone però non vorrei metterlo subito e eh no perché adesso devo andare a cercare i cosi i corpi cavernosi allora dammi scusami il, il chi... questo reggetemi dammi il Killian e poi mi dai più lungo mi dai una bella garza, ok. Lo spazio, lo spazio è questo, dammi un po'. No, voglio l'elettrico qui. Okay. Allora, lo spazio l'abbiamo trovato per uh, il reservoir adesso ci mettiamo una lunghetta per evitare contaminazioni uh, una bella lunghetta lunga cortesemente, no? una lunghetta corta bene dai dai dai, dai. dai una vale l'altra tienimi la coda Alberto ok ce l'andiamo a mettere qua dentro così questa ci tiene tutelato lo spazio dove andremo poi a posizionare il reservoir e non ce lo perdiamo anche se insomma è abbastanza è abbastanza no già ho aperto lo spazio dai così ok allora, queste, queste le abbiamo liberate, allora, metti, allarga bene qui, scusami, fammi vedere, dammi da tagliare, leviamo tutta questa roba, tanto non ci serve perché non, ok, quindi questo leviamo tutto, adesso ci andiamo a cercare, aspetta, I, nei corpi cavernosi, i cilindri, ok, uno sta qui e l'altro sta, ah sì, come dicono gli spagnoli. Allora, no, non mi serve la lama 12, mi serve Aspetta così, un altro qua ok adesso dammi allora qui io sento sotto il cilindro sento nettamente la presenza del, del cilindro dammi un po' una pinza metti un'altra qui per favore un altro dilatatore poi mi dai una pinza con una forbice No, va bene dai così senza tirare troppo mi dai una pinza con una forbice, no ma hai tirato troppo perché... aspetta, allora, aspetta, aspetta, aspetta, questo qui lo voglio un pochino aprire, però c'è bisogno che qualcuno mi tenga qua, così, però senza fare troppa forza, capito, se no mi, mi si depiazza bene, no, se, eh, ecco è chieppato troppo ok, dammi un po' una pinza con la forbice scusami ecco qui ci andiamo a isolare un pochino meglio l'albuginea la, e adesso con il bisturi elettrico senza muoversi, senza muoversi andiamo ad aprire eh, la tunica albuginea No, no, no, no siamo a posto. No, no, no, siamo a posto. Non so se riuscite a vedere. Ecco qua. Ok, dammi una pinza. Questo è il corpo cavernoso di, di destra. Comincio dentro a vedere, c'è la pseudocapsula che dobbiamo andare a repertare e qui dentro vedete comparire il cilindro protesico. Adesso, cosa molto importante, questa è la cosa veramente più importante, posizionare un punto, uh -huh. vedete questo qui è il cilindro, è il cilindro di destra, posizionare un punto qui sulla pseudocapsula per evitare di perderla, perché se perdo la pseudocapsula poi rimpiantare il cilindro protesico potrebbe, questo buttiamolo perché è cascato. Mettiamone un altro. Montato dritto. Ok, allora andiamo a mettere dei punti per repertare la capsula in modo da non perderla. Uno da questa parte. Ce l'hai? Sì. Ci serviranno poi questi punti anche per chiudere poi la corporotomia che stiamo facendo. Metti una Kelly e taglia il filo taglia qui molto bene un altro un altro punto se mi tieni questo chicca. guarda fammela cortesia se tu tiri questo su così io lo vedo meglio mm. Mi dovete aprire, apritemi, fatemi vedere. Se non vedo non posso mettere. Non, non te, guarda, non te non, andare, non tirare qua. Eh. eh no, non devi, devi guardare niente, no. No, no, scusami. No, bello, io bello, non riesco bello. a vedere. Allora, calma, fammi, lascia che a me. Tieni questo così, bravo. Aspetta. Lascia, dammi la pizza, dammi la pizza, la pizza. Ci siete? State seguendo? bene non tirare troppo beh. ecco metti qua infila qua dentro quello no no lì andava bene oh grazie questo ciurla un pochino Non oh, riesco a chiappare, dammi una pinza quei i denti. Dai, uh, ragazzi, dai, ci bene. stiamo. Ci stiamo a perdere queste cazzate, dai. Ecco. urla questo, però... Uh. Buttaamolo, eh. Eh, dai, Questo ciurla, ragazzi. ok, metti la moschito, taglia l'ago, un altro punto, andiamo dal sempre qua, ok, vai, adesso si vede bene, questa mi tieni questa ciccia? Questa. Sì. pseudo capsula. dai taglia dai. bene oh se ci avete domande fatele eh Noi stiamo mettendo questi punti, non so se, se riuscite. Adesso, qui mettiamo questi punti. Dai, chiudi qui per chiudere. Taglia bene. Ok, no, leviamo dopo. Adesso abbiamo repertato questa parte, ci andiamo a vedere quell'altra. Dove sta l'altro cilindro? Sembra abbastanza buona la situazione da questa parte qui, attento qui medialmente abbiamo il fascio, non strezzare troppo, dammi un po' una pinza e una forbice, vedete questa è la tunica albuginea, adesso me la libero un po', me la pulisco un po', così possiamo poi fare, vedete riuscite a capire che stiamo bene sull'albuginea, perché qui ci sono le circonflesse, quindi questo è un repere molto molto importante che ci fa capire che siamo nel punto giusto. Ok? Bene, adesso, ancora elettrico, facciamo, sentiamo sotto, c'è la, la protesi, mi l'hai visto questa cosa? Bene. Andiamo ad incidere, anche qui. Ok, dammi un po' una, una forbice. L'ispiratore C'è. Aspetta, abbiamo da più mediani allora eh, ragazzi. però fatemi vedere perché sennò non riesco. qui un altro nastrino. Scusatemi se no non vedo bene, no. Quello andava bene più piccolo. Okay. allora diciamo che quando bisogna cambiare una protesi che ancora si gonfia è più semplice perché gonfiando la protesi c'hai un repere migliore però vediamo un attimo dammi un po' l'elettrico ancora la pinza no, mi sa che dobbiamo andare un po' più qua asciuga la no, protesi sta qua Sì, dammi un po'.. Ma sta qua, sta. Allora, scusami. No, ci Sì. Questa sì, sta qua, devo. ok. Dammi un po' l'elettrico. Sì, sì. Dai, dobbiamo vederla bene, ragazzi, perché sennò non non posso tagliare. Allora, aspetta. Entriamo dentro e vediamo dove sta. sta qui, la sento, sta qui sotto solo che probabilmente ha fatto una specie di aneurisma, una capsula vediamo un po' tirando fuori, fammi tirare fuori il pene ce l'ho qua devo solo vedere bene, dai aspetta Eh, però uno pure qua no, è chiappato troppo allora sta proprio tutta acquattata dammi un po' la forbice, la pinza Questo è il corpo carnoso. Dammi un po' l'elettrico. Metti questo, una cosa così. Eh, aspetta. Eh, aspetta. No, no, questo metti.. Aspetta, aspetta, Ecco, piano piano. Eh, una... Dai dai. Asciuga dentro. Riesci asciugare dentro. Eh. Ma non eh. si voleva eh. sto ritorno fastidioso eh. di, di confusione. Asciuga, scusami. Spira, spira. Asciuga, aspira, aspira. Dentro braccio, braccio. Vai, Ferma, levate. Eh. Eccola qua, vai. vai ok, punto pronto, Allora dammi subito un punto. Aspira, aspira veloce. Aspetta, aspetta, aspetta che abbiamo, ci sei, vai. La vedete dentro la protesi? Sì, non è elevato ancora la zona Allora, diciamo che questo cilindro qui, essendo probabilmente quello più danneggiato, si è tutto acquattato, quindi è stato abbastanza diciamo, indaginoso andarlo a reperire, però l'abbiamo trovato. Vedete, sta lì dentro, eh? Mettiamo questi punti per la, per la capsula. Vai. Vai Taglia l'ago. Ok. Taglia. Prepara un altro punto. Questo è il lago. Ok, ce ne mettiamo, attento al be, esci okay. da là. Ecco, dammi, dammi l'altro punto. Allora, perfetto. Se non devo vedere, bene. Okay. questo perfetto, Che serve? Un punto qua, ancora Moschito? Dai! A così. Mi dici tra breve di iniziare a preparare l'altro? Aspetta, Alberto, fammi entrare là. Fammi entrare qua sposta leggermente, va indietro, alzalo, alzalo, no alzalo, alzalo, tiralo su, no non lo tirà, alzalo, levate, le, le, levalo, levalo, levalo, levalo, levalo, eh no, levalo, levalo. Oh. aspetta, aspetta, Allora, questi li abbiamo repertati. Li abbiamo trovati. Okay. Adesso ci andiamo a togliere questi cilindri e andiamo a sostituire con i nuovi. Mi dai un, una 1, mi dai una pinza per prenderli questi, per tirare a chiappare? No. Una più... ah. Allora, adesso... Mi prendo il cilindro, questo è il cilindro sinistro, e me lo vado a tirare fuori. Questo ovviamente qui ci avrà un po' d'aderenza perché l'accesso era un accesso penoscrotale, quindi bisogna... Peccato, eh? peccato. Bisogna... Tirarcelo fuori, si è incarcerato questo, allora cerchiamo solo di vedere dai, allora dammi un po' ancora l'elettrico, Ok, il primo l'abbiamo tolto. Rimettiamo un punto sulla capsula perché sennò ce la perdiamo e diventa. È saltato questo punto, però insomma, poco male. Prepariamo i Brooks per dilatare. Dammi una pinza. Una pinza. Dai, fatemi vedere, please. Qui ciccia, qui, io non mi ricordo allora, il nome, Fabiana. oh Fabiana, scusa. Qui, così, piano piano, leggero, bene. Aspetta. No, questo è il corpo cavernoso, da qua dove andrà. Ok, vai. Mettiamo questo qui ancora, una moschito dai una moschito ah, no, e, io, e, e taglia Taglia il filo, ok, questo tienilo che ci può essere utile, dammi il Brooks da 12 per favore, un Brooks da 12 e uno da 11, ok? No, guarda dammi quello più grosso. Dai, dammi quello, dammi quello, dammi quello. Dammi questo. Ok. Allora, con il Brooks andiamo a ritrovare la strada, che è questa qua, va bene. Andiamo sotto a vedere. Qui c'è un po' di, di fibrosi. Sicuramente potremo mettere una protesi più lunga. Dammi il misuratore, questo poi lo utilizziamo. Non, non strappa troppo al bene Lascia, lascialo sì. allora con il misuratore andiamo a vedere quanto è lungo qui abbiamo un 12 lo vedete 12? sotto invece abbiamo un 10 quindi un 22 possiamo utilizzare una 21 sicuramente con uno di tip un centimetro di tip va bene ok andiamo dall'altra parte andiamo a levare quest'altro scusi questo non ci serve più si apri la 21 e ci dai una CX 21 dai metti scusami divaricatori questo qua Giusto? No, sì. ok. Vai. Perfetto. Bene. Allora, adesso sempre con una pinza per prendere. Brava. Ci andiamo a tirare fuori quest'altro cilindro. Va bene. ebbè eh succede niente questo cilindro che sono andato ovviamente a chiappare con il punto dammi un'altra di queste ok questa è la parte posteriore e poi qui abbiamo la parte anteriore che ci dobbiamo venire a tirare fuori possibilmente che c'aveva il tip? rimasto dentro il tip adesso dobbiamo adesso lo andiamo a chiappare allora ovviamente non è una cosa semplice nel senso che fare dammi un po' la protesi dammi da tagliare qua no no la protesi taglio Ok, Allora, andare a levare una protesi non è così semplice in generale, è ancora più difficile se uno la vuole togliere con un accesso infrapubblico. Qui dobbiamo, tieni tirato, con elettrico, qui c'è tutta un'aderenza sul Dacron, che dobbiamo liberarci. Bene. Ok, adesso ci dobbiamo andare a prendere il, il tip che è rimasto giù, però apriamo, il tip che è rimasto giù, che okay. adesso per acchiapparlo sarà... Sarà facile perché siamo forti, eccolo qua. Ok, va bene. Questo, questo tra l'altro, vedete qua, guardate, vedete questo punto qui? Questo è un punto, apposta non è venuto, questo è un punto di prolene che, che stava messo per ancorare il tip, perché probabilmente chi ha fatto il primo impianto ha perforato la crura e quindi ci troviamo dammi una pinza, ci troviamo questo, questo filo qui lo vedete? questo era quello che ancorava la protesi in basso, adesso io lo vado a sfilare perché non ci serve più, però è un filo di prolene e non c'entra niente con i fili di vikryl che abbiamo appena messo noi speriamo di, di trovare bene lo spazio sotto di non avere problemi perché se l'hanno ancorato probabilmente c'è stata una problematica però la problematica comunque c'è un po', va bene, la bypassiamo. Andiamo, leva un po' scusa, la bypassiamo. Allora, ci mettiamo uno qua, uno dall'altra parte, così vediamo, facciamo un controllo, un check che la protesi sia simmetrica e sia ben allineata. Ok. Fammi vedere, no, no, no. non vedo, aspetta, aspetta, sì, sì dai, è quello, mi metti un, sì. eccolo qua, perfetto, allora, vedete? La protesi sta un pochino più avanti da questa parte, qui è stato dilatato di più, qui è stato dilatato di meno. Diciamo che sono simmetrici. quasi simmetrici, sì, quasi simmetrici, ma probabilmente c'è stato un problema alla base qui, nel precedente intervento. Adesso creiamo un po' di spazio, così stiamo ancora più tranquilli, però ci possiamo stare. Va bene, allora andiamo a mettere prima il pallone e poi ci mettiamo la protesi e portiamo a casa l'intervento. Allora, asciugare. spruzziamo, poi mi dai il Killian e un americano no vabbè dai, me lo spruzziamo fammi levare questa, preparami l'americano sì professore eccolo qua grazie a questa lunghetta ci ritroviamo bene la posizione del ok, eccola qui, mi devi dare, asciugare, schizziamo un po' di antibiotico il vai prima schizza, poi preparane altro, metti un americano qui, qui apri, prepara ancora antibiotico, allora sulla lì li... sulla non tira troppo sennò me mi... porti via sulla guida il dito, ok, ce ne andiamo nello spazio paravescicale e andiamo a impiantare il reservoir, tienimi la coda bene no, adesso mi dai il telino quando mi dai la protesi nuova mi devi dare una cosa per spingere questo perché qui comunque lo spazio vediamo se riesco la cuspide ovviamente non è facile eh, perché c'è tutta una serie di cicatrici che ci, che ci fanno da impedimento però eccoci sono chiude un po' questo leva Siamo cercando lo spazio migliore possibile, la cuspide del reservoir sta per entrare, speriamo che entri. No, no, adesso la mettiamo. No. E ribagnalo, ribagnalo e devo far meglio lo spazio perché la cuspide non c'entra cioè però... e la cuspide non entra perché l'orifizio è un pochino piccolo, allora ridammi il kilian entrare esattamente, eh, in più lui è molto panciuto, vai. quindi ecco cerchiamo di fare un po' di spazio, ridammi il coso, il reservoir, vai, tieni la coda, riproviamo. Cioè tutta la capsula è eh, ovviamente qua che blocca l'entrata del reservoir. Ok. Sembra meglio? Sì, sì. Eh, si superficializza. Si superficializza. Proviamo un po'. Mettere il Guarda un po' troppo. Aspetta, aspetta. E Vorrei farlo, farlo scende un pochino di più perché... Se riesco... Dammi un po' la pinza. Sì, anello. La cuspide, la cuspide che non entra, perché il buco è tutto fibrotico, però bocciata provo un po', me ferma 10 no non mi piace, risvuota no no dobbiamo trovare bene lo spazio perché sennò eh, risvuotalo che io qui eh Dio mio ragazzi dai dammi un po' il Killian di nuovo oppure mi devi dare un qualcosa che me lo fa entrare dentro questo eh ma non è facile, rischiamo di, fa danni. di fare danni. sai che, che il Killian è un po'. Dai, dammi il pallone. Dammi da schizzare. No, no, sta bene, vabbè. Sta bene. E eh, lo so, e il problema è che dopo non entra la cuspide. Dammi da schizzare. Sì. Adesso ce la facciamo, eh? Piano piano. Però è meglio perdere qualche minuto di più, ma avere il risultato giusto, che poi rimetterci le mani un'altra volta, soprattutto un paziente. Oh, ecco qua. Adesso è perfetto. Oh, sì. Bene, adesso ce l'abbiamo fatta. C'era molta capsula, molta fibrosi, non è, non è semplice eh, aprirla. Il problema principale è che è molto panciuto e quindi per scendere giù è un po' più difficile trovare lo spazio più profondo possibile. Vai, preparane subito un'altra, gonfia gonfia, dai che sta andando bene, spazio giusto. Spazio giusto. Poi ci dai un telino e ci dai la protesi. Sì. Apri, apri la fermo eh. è 5. Okay. bene, il pallone è perfetto. Controlliamo. Aspetta. Aspetta, controlliamo. Guardate la cosa importante: è la stabilità. Vedete, se io l'avessi messo in un posto sbagliato, questo stantuffo ritornerebbe indietro perché il pallone, non trovando lo spazio, si riacquatta mentre in questo caso vedete che è perfettamente stabile, quindi lo spazio è quello giusto. È stato un po' più indaginoso, però considerate che questo è un reimpianto su un paziente insomma, con un bel tessuto adiposo e quindi non è, non è così agevole. Adesso ci andiamo a prendere la protesi, abbiamo optato per una protesi un pochino più lunga, di quella che aveva, perché comunque dopo l'espianto lo, lo spazio della capsula è uno, è uno spazio più confortevole e quindi riusciamo ad impiantare un centimetro in più della, di protesi. Ma la posso prendere? Eh sì, dai. Okay. Allora questa è una protesi da 21, quindi è una bella protesi, una, oh, abbiamo optato per una CX perché mettere una LGX in questo caso, essendoci una pseudocapsula, non ha un grosso significato perché comunque non si può espandere la pseudocapsula. Avete visto? Dammi da bagnare, aprimi qua. La, lascia quelli, aprimi qua. Aspetta, non me lo Mi bagni qui per favore, poi mi dai lago. Ok? Mi dai lago, aprimi qua. Aspetta, voglio... Aspetta, uno, quello e questo da sta parte, ok? dammi, Andiamo a passare ovviamente il filo che serve per introdurre la protesi nel lago di Kate e poi utilizziamo... Utilizziamo il furlough, l'introduttore, per andare ad impiantare, Leva quello, Leva okay. ad impiantare il cilindro. Riprendi? Con lo spingitore... Aspetta, aspetta, scusami. La cosa importante è non intrecciare i fili. Con lo spingitore facciamo passare attraverso il grande lago vai tira bene ce lo repertiamo benissimo e ci andiamo a infilare il cilindro apriamo qui per favore apriamo qui qui qui qui infiliamo la, la, la protesi dai metti un po' il, il... Okay. allora ok andiamo a mettere prima la parte prossimale e poi la parte distale ce l'avevi messo qui il coso sì il tip bene bene, ok adesso ci andiamo a chiudere con i punti di, di... mettilo qua la cosa no metterla iniziali andiamo a chiudere le corporotomie in modo più stagno possibile mi metti una pinza qua a tenere Aspetta, fammi passare. Vado. Vai. Okay. Bene. Aspetta, ok, questa è... Questo lo tagliamo Reggilo un attimo così. Chiudiamo questo, così ci leviamo tutti questi fili in mezzo che ci impicciano e basta. E ci andiamo a chiudere bene anche questa corporotomia. Vai. Vai. Metti perché, ma. ecco, se no non passo. Prepara il di Vai, bene. ok questo è il primo cilindro? Bene, tagliamo questi. Andiamo dall'altra parte. E facciamo la stessa manovra. Apriamo, bene. Dai, bagna qui. Filo, bagna filo, dammi l'ago. Sempre gli stessi passaggi. Lago. no da 10 c'è certo. eh, vale. ok introduttore introduttore mettimelo sotto vieni qua scusa eh Fabian. ok andiamo da questa parte Vediamo bene, aspira, il aspira buco con aspiratore, no. qua nel buco, ok, entriamo in questo corpo cavernoso, facciamo la stessa manovra di perforare il glande con l'ago, <coughs> bene, reperta, e ci andiamo a impiantare quest'altro cilindro. Dai, apri, fatemi vedere. Metti il nastrino qui, per favore. Asciuga dentro. Bene. Ok, vedete quanto è importante aver repertato la pseudocapsula? Se non avessimo messo i punti, probabilmente poi ritrovare i piani dove andare a impiantare la protesi sarebbe stato veramente, veramente indaginoso. Se non impossibile, va bene? Ok, andiamo a chiudere. Ne so qualche cosa. Aprimela, metti il nastrino. Aprimi questa. Vai, metti qui un, una moschito È cascata qui una pinza. Vai. Senti, scusa, mi mettete bene qua, perché io non vedo Ok. Vai, taglia questo che ci impiccia. Adesso ci andiamo a legare quest'altra. Bene. Ok, adesso ci facciamo la prova idraulica per vedere che la protesi sia posizionata in modo corretto, però insomma non mi sembra che ci siano grossi dubbi. Bene, allora, vai. Poi dopo prepara il Killian, quello lungo, per mettere la pompa. Vai. Scusa Fabiana, puoi tenere questo così? Grazie. Allora, sto pompando, facciamo la prova idraulica per vedere se l'impianto è posizionato correttamente. Accompagna il pene, scusami. Vedete come il pene vada in erezione, sia simmetrico. Qui c'è un apice e qui c'è quell'altro. No, no, è molto molto bene. Perfetto, ok. Adesso sgonfiamo un attimo e facciamo le connessioni. Yeah. Sei pronto? Yeah. Aspetta, andiamo a mettere prima la pompa. Quanto è lì? Quanto è rientrato dentro? 40. Ok, clampa bene. Adesso mi dai cortesemente il Killian. Allora, scusami. Questo va messo così. Non andate troppo in là, Fabiana, scusa, così. Se, se poi me le ridai. Tieni. Laterale. Adesso, sulla guida di, dello spazio che avevo creato inizialmente, vado a mettere il Killian, qui mediano. Cerco di riposizionarlo nella pseudocapsula che c'era inizialmente. Mi dai da schizzare? Per favore. Ah. Eccomi. Dai, schizza dentro. Schizza, schizza, vai, vai, vai, vai. vai, vai. vai ok non me lo reperto qui e poi mi vado a strecciare giù il la, la pompa faccio la solita manovra per vedere togli, scusami, per vedere se la pompa è stabile vedete che facendo questo movimento la pompa rimane perfettamente qui ma soprattutto abbiamo eliminato quello sgradevole effetto di tubi che si apprezzavano qui, la pompa è nascosta, i tubi stanno qua sotto e quindi anche da un punto di vista estetico siamo molto molto più tranquilli e soddisfatti. Adesso facciamo le connessioni. Vai. tagliamo i tubi bene facciamo le connessioni aspiri dentro un po quel sanguetto refluo quell'antibiotico aspetta mettiamo prima il cosetto e poi facciamo refill va bene professore ok basta basta Fabia Ok, facciamo ancora. Allora, la cosa importante non è in questo caso, sì, sicuramente andare rapidi per evitare poi i rischi di infezione, ma questo era un caso abbastanza complesso perché fare un espianto non dalla stessa zona in cui è avvenuto il primo impianto, ovviamente è molto più indaginoso perché non devi seguire la stessa... Eh, strada chirurgica quindi le, gli stessi piani chirurgici del, del primo intervento ma ne devi creare dei nuovi quindi è, è più indaginoso però io sono sempre più convinto che questo accesso infrapubblico permetta di qualsiasi tipo di eh, manovra chirurgica qualsiasi tipo di impianto e sia molto molto più mo, fermo. tirando questa viene tutto giù e ce lo nascondiamo e con questo accesso chirurgico siamo molto più tranquilli perché il paziente non avrà qui una cicatrice, non ci sarà quel rischio dei tubi superficiali, ci avrà un piccolo taglio qui sulla pancia che si eh, chiude in un tempo molto molto rapido. No, dammi una cosa, ma... Vabbè. Ok, mettiamo un drenaggio. <ride> questo è... È piccolo, non ce l'hai, è più grande. qua, taglia qua. Ok, dammi il Killian. E da un punto di vista estetico, aspetta, poi lo dobbiamo riconfiare, estetico e soprattutto di infezione, perché qui il rischio, dammi una pinza, il rischio è quello dell'infezione della protesi. Tienimi la... tiramelo. Il rischio, praticamente, in un paziente diabetico, Luce ancora un po' la glicosilata, tira il filo, la glicosilata un pochino eh, sopra il valore, il valore soglia superiore, e con un po' di sindrome metaboliche i rischi di infezione sono importanti, in questo modo noi preveniamo anche la possibile infezione, non ci scordiamo che questo è un espianto e un rimpianto di protesi, non è una cosa che tutti possono fare, ovviamente non è il modo di approcciarsi inizialmente alla chirurgia andrologica, protesica, è una cosa che va fatta dopo un pochino di esperienza. Vai professore. No, no, metti questo, sennò ci scappa poi. Metti il drenaggio. Sì. Dammi a me, mentre lui mette il drenaggio io faccio questo. Dammi la cosa, la pinza. E vedete il risultato estetico è perfetto ma la cosa buona, bella sarà che sto paziente domani non ci avrà, speriamo ce lo auguriamo, ematomi perché siamo stati veramente veramente mini invasivi è ovvio che questo tipo di accesso è un accesso più difficile sicuramente è molto più semplice fare un espianto seguendo la via penoscrotale, però si rischia di andare negli stessi piani anatomici e soprattutto di creare quel discomfort dei tubi che il paziente avvertiva, che sono, che sono molto superficiali e quindi fastidiosi. E, e poi il rischio di infezione, che non è, che non è una cosa così trascurabile. Lo gnocco. Lo gnocco. Grazie. Lo aspetta. posso questi o ancora voi. Aspetta, aspetta, perché dobbiamo. La dobbiamo.. Eh, lo posso dare. Sì, tagliami, tagliami qua per favore. I chili a devi dare. Tagliami. Così siamo pronti. Questo è quello che puoi dare là. Intanto abbiamo già gli altri crediti. Vabbè, però ci permettono intanto di iniziare. Così ci permettono di iniziare, capito? No stiamo un'ora e mezza solo per. so che sei bravissimo, però ce lo, ce lo ricordo. Capito? Quello è saltato quel punto. Un altro filo? Un altro filo? Un altro zero? Uguale a questo, dammi un altro come questo. E da un di che tagliano Vabbè, dammi il coso, va, per fare la cute. E vai che zero. Vedete come? Con un taglio. Minimo siamo riusciti. Dai, questo che cos'è? Che ci faccio con questo? Se ci sono commenti da, dall'auditorio dite, eh, Io sto qui. Vi rispondo con grande piacere. Complimenti, bellissimo, Non era facile, soprattutto il reservoir non c'era spazio, però l'abbiamo trovato bene. Taglia corto. Dai, facciamo la cute. Taglia tu allora, eh, eh. Fia di dammi un tanto questo, no, il cadetere, con la busta, 16, non adesso, fammi. dammi questo qui. taglia taglia taglia taglia Taglia. taglia. facciamo il vuoto. In grado? In sì. Vai. Taglia. È troppo lungo. No, la fasciatura non serve, serve solo fare una compressione sulla, sulla ferita. Il pene non, non, no. il pene non si tocca, non serve, il pene non sanguina.